Ciao bambini e benvenuti a una nuova puntata del corsivo. La scorsa volta abbiamo imparato a scrivere la O. Oggi impareremo a scrivere la A e proveremo anche la G. Si assomigliano molto, partono tutte con un cerchietto, quindi una lettera chiusa fatta con l'onda. La A ha la code A, la O se vi ricordate ha la manina e la G Sarà la prima lettera per noi che utilizzerà la riga grande sotto. Pronti? Bene, il colore di oggi sarà il rosso. Cominciamo facendo come l'altra volta un'onda, quindi la lettera C, che poi andrà a chiudersi, scenderemo e faremo la codina. Onda, scendo, chiudo e codina. Onda, giro intero e codina. Onda, giro intero, scendo, codina. Questa è la A. Ah. Onda, giro intero, giù, codina. Onda, giro intero, coda. Onda, Giro intero coda, giro coda, giro coda, onda, giro coda, onda, giro coda, onda, giro coda, onda, giro coda. Onda, giro, coda, onda, giro, coda. Bene, proverete voi un'altra riga di A. Proviamo a scrivere l'A, quindi sull'anello grande, torno indietro, onda, giro, coda, l'A. Ancora una volta su dritto dritto onda giro coda ancora su dritto dritto onda coda su scendo dritto e codina dritto onda giro coda salgo dritto Onda e coda, dritto, dritto, giro intero, coda, salgo, onda, coda, su, dritto, onda, giro, coda. L la L la l, A, B, ricordatevi di riposare le mani, stringo, rilasso, muovo, faccio qualche volta gli uccellini, posso metterle lungo i fianchi e scuoterle un po', e poi sono pronta per continuare. La prossima lettera che proveremo sarà la G. Abbiamo detto che dovremo scendere. Sarà la nostra prima lettera a scendere sotto la riga. Partirò facendo un cerchio come per la A. Andrò sotto e tornerò indietro. Molto difficile, quindi osservate bene. Giro chiudo, adesso scendo per tutta la riga grossa e chiudo, rifaccio vedere. Onda, giro intero, scendo fino sotto e torno su, ancora. Onda, giro, scendo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 Giro, scendo e su. Siete stati bravi? Riprovatelo già. Ora siamo pronti a scrivere la nostra seconda golosissima parola. La parola sarà gelato. Siete pronti? La scriveremo tre volte nella riga molto molto attenti pronti onda giro scendo su anellino basso anello alto non staccate onda giro codina su dritto dritto onda giro manina trattino per la t gelato bene avete visto che ho usato una colonna e un pezzettino ora tra una parola e l'altra calcolo un mignolino di distanza noi abbiamo detto che lo scriveremo tre volte quindi partiremo nella colonnina numero 3 guardate 1 2 3 4 5 sei. noi partiremo qui e qui siete pronti scriviamo di nuovo gelato bene onda giro scendo su anellino piccolo in alto onda giro coda su dritto dritto onda manina trattino gelato ancora una volta g giù giu, giu, giù giu, giù giù giù giù giù e, il, onda. Giro. giù su in alto t, o manina. Trattino. Per la t. Bene. Riprovate voi ancora per una riga. La parola gelato e. Alla prossima!